che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Andiamo avanti con l'eccellenza dell'anno Insurance, comunicazione per la diffusione della cultura finanziaria. Il premio va a Alleanza Assicurazioni. È un'eccellenza italiana leader nel campo assicurativo, in particolare per l'impegno nella diffusione di temi ad alto impatto sociale, con particolare riferimento alla cultura finanziaria e assicurativa che consentono alla clientela una maggiore conoscenza e consapevolezza in tutte le scelte finanziarie. Benvenuti. Alleanza assicurazioni, no, un po più avanti, guarda, comunicazione per la diffusione della cultura finanziaria. Ben trovati in questa nuova appendice, possiamo definirla così, dei nostri elefonti awards, l'evento che celebra le eccellenze italiane. Io do il benvenuto alla nostra ospite di oggi, ovvero Claudia Ghinfanti, responsabile marketing di Alleanza. Grazie per essere qui con noi. Buonasera a tutti. Ecco, con la dottoressa Ghinfanti parleremo di educazione finanziaria, un tema estremamente importante, anche perché lo ricordiamo appena passato il mese di ottobre che è il mese dell'educazione finanziaria ed è un po' una nota dolente per il nostro paese questa tematica in particolare perché lo sappiamo eh, rispetto alla classifica europea ci troviamo un po' agli ultimi posti per quanto riguarda l'educazione finanziaria ed è veramente un peccato perché sappiamo che eh, gli italiani sono in realtà eh, dei risparmiatori hanno comunque qualcosa avrebbero qualcosa eh, da investire molto spesso però non lo fanno per due motivazioni o perché c'è ancora una vecchia diciamo ehm, idea quella di tenere i soldi sul conto corrente sotto il materasso come si diceva una volta oppure perché non hanno le competenze gli strumenti necessari per sfruttare a pieno il loro capitale manca un'educazione finanziaria di base a partire naturalmente anche dalle scuole quindi le chiedo, dottoressa Ghinfanti, innanzitutto perché è così importante parlare di educazione finanziaria? Sì, allora, eh, innanzitutto, come diceva, il livello eh, dell'Italia è ai noi eh, tra i peggiori a livello europeo. Siamo il fanalino di coda dei paesi Ocse e, e quindi eh, questo è un po' il, il primo punto su cui prendere consapevolezza. Tanto è vero che nell'agenda ONU, nell ONU del 2030 uno dei punti è proprio l'educazione finanziaria. Ora, eh, questo tema è ancora più critico nel contesto attuale, perché l'impatto di avere una bassa conoscenza finanziaria fa sì che le persone al momento di dover prendere una decisione finanziaria, eh, voglio usare l'espressione anche un po' entrino in ansia e si fanno prendere dalle motività e quindi fanno scelte anche non razionali, no? questo è un po' il punto. Eh, e allora è qui che, eh, a mio avviso, in un contesto come questo, di grande incertezza, dove peraltro ricerche anche recenti come l'Ipsos ci dicono che una delle paure degli italiani è proprio quella di impoverirsi ancora di più e, che, e quindi di acuire anche le diseguaglianze sociali che ci sono, io credo che l'unica risposta sia quella delle, eh, del privato che si affianca al pubblico, quindi le aziende, eh, sicuramente le istituzioni che si affiancano al pubblico e da questo da questo punto di vista, almeno questa è un po' eh, l'interpretazione di Alleanza, di avere un ruolo sociale no? e di poter dare un contributo nell'aumento nell dell'alfabetizzazione finanziaria e assicurativa dell'Italia. Ecco lei ha detto eh, molto bene nel senso che quando mancano eh, gli strumenti, le competenze poi alla fine eh, ci si lascia prendere sostanzialmente dalle emozioni e dalle emozioni negative anche perché di notizie non belle ne riceviamo davvero tante in questo momento naturalmente l'emergenza economica, finanziaria, quella energetica è ai primi posti eh, delle eh, cose di cui si deve occupare immediatamente anche il governo e lei dice ovviamente ci deve essere un contributo in so insomma eh, sia del pubblico ma anche del privato e nello specifico quindi le chiedo qual è il contributo di Alleanza rispetto proprio al tema dell'educazione finanziaria? Sì dunque Alleanza è, sta investendo molto eh, e questo già da un paio d'anni perché nel 2020 abbiamo lanciato quello che abbiamo definito il nostro piano nazionale di educazione finanziaria assicurativa che è fatto di una serie di attività che abbiamo messo in campo. Diciamo che i filoni principali di questo piano che stiamo portando avanti sono da un lato eventi educativi. Noi abbiamo fatto in un paio d'anni circa 800 eventi educativi che hanno coinvolto oltre 260.000 persone, tra i nostri clienti e non solo. E questo è un filone, eventi educativi sul mondo finanziario, ma non solo, anche sul mondo assicurativo, quindi il concetto di rischio della famiglia, della salute. Quindi, Abbiamo spaziato in vari ambiti e questo è uno, diciamo, uno degli, dei filoni appunto delle nostre attività. Poi eh, abbiamo ehm, un piano editoriale dedicato, cioè stiamo producendo migliaia di contenuti che eh, diffondiamo attraverso i nostri social, attraverso il nostro sito dove abbiamo una, una eh, sezione proprio dedicata contenuti in linguaggio cosiddetto B1, quindi alla portata di tutti, ad esempio delle mini pillole che spiegano il concetto di rendimento, il concetto di inflazione, il concetto di rischio e abbiamo ottenuto sui social solo l'anno scorso, nel 2021, qualcosa come 50 milioni di contatti. Ecco, quindi questo è sicuramente il secondo ambito. Un terzo ambito di attività è quello di, eh, ehm, diciamo, investire sempre di più sulla formazione della nostra rete. Noi abbiamo 11.000 consulenti sul territorio, abbiamo fatto solo sui temi di educazione finanziaria nel 2021 qualcosa come 43.000 ore di formazione per essere eh, diciamo sempre più preparati e in grado di rispondere a tutte le domande del cliente. E poi oltre a questo ci sono anche partnership. Però ecco, questi sono gli ambiti, quindi un impegno importante da parte certo, nostra. Certo, insomma da un lato la formazione, dall'altro eh, mi piace con questo concetto di semplificazione, cioè il fatto che appunto materie a app apparentemente complesse e eh, irraggiungibili come l'economia e la finanza in realtà se spiegate bene ecco, possono arrivare appunto ad una platea un pubblico eh, molto più ampio lei ha citato appunto tutta una serie di iniziative che state facendo ma ce n'è una in particolare l'edufin index ecco ce ne vuole parlare che, che cos'è? Molto volentieri l'abbiamo lanciato proprio adesso a ottobre in occasione del, del mese dell'educazione finanziaria è ehm, il primo osservatorio eh, Primo nel senso che abbiamo deciso appunto, che avrà una continuità e che quindi eh, vedrà delle rilevazioni anche negli anni successivi, osservatorio proprio della conoscenza assicurativo finanziaria ma non solo, della conoscenza anche del comportamento. Innanzitutto ehm, è un osservatorio che abbiamo creato con la collaborazione, quindi non solo diciamo, da parte di Alleanza, con la collaborazione di Fondazione Gasbarri e soprattutto eh, la collaborazione scientifica della Bocconi. L'idea con questo eh, osservatorio è di voler anche eh, individuare e monitorare un indice molto sintetico, infatti eh, l'output finale è proprio eh, l'Edufin eh, Index che sostanzialmente misura da un lato, come dicevo, la conoscenza con l'awareness index, index, quindi il livello di conoscenza, e dall'altro invece il comportamento, quindi il behavioral index, il comportamento degli italiani a fronte appunto, di decisioni sostanzialmente finanziarie e assicurative. E rispetto ad altri osservatori che sono già presenti, eh, diciamo abbiamo voluto portare delle novità a beneficio di tutta la comunità finanziaria, ecco perché l'abbiamo presentata appunto eh, giorni, giorni fa, la presenza di, di, di, insomma, di, di, di tutto il mondo finanziario, perché ehm, non solo andiamo ad indagare il livello di conoscenza finanziaria innanzitutto, come è stato fatto anche da altre ricerche, come quella di Banca d'Italia piuttosto che di Ivas, ma anche il livello di conoscenza assicurativa e la percezione di il rischio. L'altra cosa è non solo il livello di, di conoscenza, ma anche il comportamento, come le dicevo, e l'attitudine. E, e per finire un'altra novità importante è che siamo andati a indagare anche eh, i nuovi italiani quindi la categoria nuovi italiani abbiamo fatto un focus specifico anche su alcune comunità, la comunità filippina, sudamericana e rumena quindi insomma abbiamo voluto dare anche degli elementi un contributo in termini proprio eh, diciamo, informativi e scientifici certo, diciamo così. Ecco, la, la scientificità del dato da lì non si scappa insomma, esatto. eh. e avete ovviamente una mole interessante eh, di dati rispetto ai comportamenti e alle conoscenze divisi anche appunto eh, per le, le diverse categorie ma quali sono i risultati a questo punto le chiedo ecco, che avete ottenuto attraverso queste ricerche che pervengono poi all'osservatorio? Sì, allora innanzitutto eh, il primo risultato proprio sintetico è il livello dell'Edufin Index che è un livello 55, che vuol dire in una scala da 1 a 100 la sufficienza è sopra i 60 e quindi già l'Edufin Index 55 ci dice che siamo sotto la sufficienza. Si articola in questi due sottoindici che anticipiamo prima, ovvero l'Awareness Index che è 51 quindi ancora eh, più lontano dalla sufficienza, quindi il livello di conoscenza, e invece un behavioral index che è 58, quindi al pelo, quasi, quasi alla sufficienza. Che è interessante questo delta tra i due, perché ci dice sostanzialmente che gli italiani non sanno, ma... Per fortuna sono abbastanza consapevoli del non sapere, al punto che al momento della decisione, diciamo così, hanno un comportamento più attento, ci mettono la testa, voglio usare un'espressione diciamo, che, che, sia, che, che, non, insomma, che chiarisca un po' il loro comportamento, e, e questo quindi in qualche modo... Eh, Significa che tendono a correggere la loro mancanza di conoscenza o conoscenza limitata con un comportamento appunto, più attento, affidandosi, e questo è un altro dato interessante, principalmente a eh, consulenti finanziari o assicurativi. Questo direi che è sicuramente un primo risultato. Eh, la, un altro risultato molto interessante è poi come si articola eh, questo, questi articoli, questi numeri tra eh, diciamo, le varie vari cluster, le varie categorie di, di cittadini italiani, visto che prima non l'ho detto, ma abbiamo intervistato 3.500 persone, che è un campione rappresentativo della popolazione italiana. Ecco, quello che vediamo è che ci sono alcune categorie più fragili di altre, e eh, mi riferisco a chi, eh, chi non lavora, chi non è occupato, eh, ai giovani, e questo è un bel campanello di allarme a mio avviso, eh, e alle donne, eh, eh, ai noi, ma soprattutto le donne, diciamo, Casalinghe, quindi magari non occupate. Ecco, In queste fasce di popolazione, a proposito di diseguaglianza sociale di cui parlavo prima, il livello è ancora più basso, mentre più alto è sopra la sufficienza per chi ha dei redditi alti, sopra i 40.000 euro all'anno. No? Quindi, questo è un altro dato molto interessante. E altro dato per dare poi un'indicazione anche sui nuovi italiani di cui le parlavo sui nuovi italiani il livello di conoscenza è ancora più basso e quindi è 46 la edufin index e questo è un po', era un po' diciamo, aspettato però quello che è interessante ancora una volta è che si vede che chi da più anni in Italia chi parla bene la lingua e chi ha un reddito dei nuovi italiani di questi tre cluster che, che le dicevo un pochino più elevato il livello migliora ed è quindi un po' più in linea con il resto della, della popolazione quindi insomma i dati sono tanti gli ho dato proprio sì, un piccolo flash perché sì, ci sarebbe sono, tanto sono da numerosi perché appunto eh, ci sono in realtà delle differenze che riguardano eh, innanzitutto l'età e poi appunto anche la classe sociale il patrimonio quindi insomma esatto. però ecco di tutto questo in realtà c'è un comune eh, denominatore che dobbiamo studiare perché siamo sotto la sufficienza praticamente in, in tutti i campi c'è appunto il behavior index che ci dice in realtà che riusciamo almeno a mettere una pezza rispetto alla mancata conoscenza con un comportamento che però è più assennato, cioè sappiamo di non sapere e quindi ci affidiamo a chi conosce più di noi. Almeno questo ecco, l'abbiamo appurato grazie appunto ai dati eh, dell'osservatorio. È una buona notizia in un certo senso, nell'altro no, perché c'è ancora molta, molta strada da fare. Assolutamente sì, c'è molta strada da fare, però come diceva lei è una buona notizia perché sappiamo da dove partiamo e soprattutto, eh, noi in, in prima battuta, ma vedo sempre di più interesse su questo tema, focalizzazione anche appunto da parte delle università, perché le dovremo fare anche un ragionamento serio su come agire sui giovani no? sì. e quindi su tutta la parte è Perché diciamo, lei in più... realtà ha citato l'università, ma in realtà l'educazione finanziaria magari è un qualcosa che andrebbe introdotto molto prima, come l'educazione civica, sin dalle elementari, ecco magari le basi, eh, ma anche ai, ai ragazzini, ai bambini più, più piccoli, per poi avvicinarli progressivamente alla materia e soprattutto insegnare una volta che saranno cresciuti come gestire le proprie finanze perché alla fine si tratta dei, dei loro soldi. Assolutamente, qui mi ha alzato la palla per citare un altro progetto del gruppo generale in Italia, a dir la verità, quindi non solo di alleanza, che è ora di futuro, che è esattamente questo, andare nelle scuole elementari con appunto dei contenuti formativi, ovviamente nella modalità opportuna per quel tipo di età, dove proprio l'intento è quello di cominciare a creare le basi in maniera molto Molto, molto semplice proprio sul mondo, diciamo, sul mondo finanziario e il mondo assicurativo e quindi i rischi delle persone e della famiglia. Anche perché la parola rischio è di estrema attualità, sappiamo insomma che eh, viviamo in un mondo insomma, perennemente che ci comporta in realtà degli imprevisti, delle cose che nessuno si aspetta, lo abbiamo visto negli ultimi due anni prima con la crisi pandemica, poi con la crisi internazionale e di fronte a questi imprevisti che ricadono inevitabilmente anche sull'economia dobbiamo saper reagire e reagire tempestivamente. Assolutamente. Benissimo, io dottoressa Ghinfanti la ringrazio per essere stata qui con noi, per averci regalato il suo punto di vista, naturalmente quello di alleanza, rispetto a un tema così importante come quello dell'educazione finanziaria. Grazie e a presto. Grazie a voi e a presto.